Questi sono? Melanzane Questi sono ciprioli, eccolo lì il coniglio, eccolo eccolo vedi? Sei contenta? Eccolo lì, guarda sì. Se lo possiamo mangiare, sì, sì. filmalo se puoi Ah, un coniglio guarda che qua c'è allora ci sono i interi e qua c'è con il fiore in fondo ne volete uno? volete un cetriolo? No, no non, non li mangi? guarda questo che c'è il fiore in fondo che bello lo vedi magari da qui ecco qua qua bagno che forte che nevi c'è la giustina lo vuoi fare? Guarda, ce la vuoi, il fiore e il dolcino. bellissimo Guarda che le patate, meraviglia. Le patate. Queste sono ah, patate? Sì. Patate. Oh, queste sono le patate. Eh, quando le raccogliamo, Quella <ride> <ride> è birra in cima, meglio la qui. Di dei costi che vanno in castelli. di eh. questo invece? Questo, questo è, un è un prugno cotto. Un prugno cotto? Ok, non noi fa. Questo metti? Perché Mentre invece quello? di questo fico l'uva l'hai presa? sì l'uva c'è l'uva bella se no è più bella guarda lui, guarda. È, più... è già tutto in fiore vedi mm. questa è tutta uva che se, se viene mangiamo quest'anno sì anche da me si pieno allora si vedete il clima perché anche l'anno scorso era pochissimo se vuoi sfilmarlo il letamario, puoi... questo è il tuo letamario. Sì. Che bravo. I giardini ti interessano? Sì. Andiamo allora. Yeah. Hai un po' di menta per fare la tisana stasera? Sì. Sì, tanto sì. la menta eh. si può prendere. Sì, si può prendere. Anche, Anche se è morto di un altro. No, non, si... non ti preoccupare. Sei, Simone. Eh? Non posso, ah, no. io non posso piantare